Buon day, benvenuti in questo nuovo video Lasciate già un bel mi piace Oggi non siamo in un vlog Siamo qua seduti in giardino Per rispondere alle vostre domande Era da un botto che non lo facevo E visto che magari c'è tanta gente nuova sul canale Tanta gente che ancora non mi conosce bene È un modo per farsi conoscere Anche perché comunque mi piace Rispondere alle vostre domande Ho chiesto su Instagram di farmi delle domande Se non mi seguite andate a seguirmi Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto Mi raccomando come ogni video iscrivetevi al canale e se vi siete iscritti durante questo video quindi siete nuovi iscritti commentate con hashtag nuovo iscritto che vi metterò un cuoricino e vi risponderò dandovi il benvenuto nella famiglia e iniziamo con le domande giuseppe trattino ananas grazie a tutte le mie fanpage che ci sono su instagram vi amo a hai mai avuto un momento dove hai detto lascio tutto e me ne vado da tutti? quando ero un po' più piccolo che avevo 13-14 anni successe che litigai con i miei genitori ma litigai davvero tanto davvero tanto tanto perché mi fece il dilatatore senza dirgli niente e i miei genitori sono dei genitori un po' all'antica Anche se adesso sono pieno di tatuaggi E capelli colorati Ok però quando ero più piccino Non mi lasciavano fare determinate cose So che sembrerà strano però è così Presi e scappai di casa Cioè proprio scappai di casa Mi ricordo che andai via 3-4 giorni Con i pochi soldi che avevo Perché comunque non lavoravo Andavo a scuola E mangiavo praticamente solo kebab Perché costava poco Però poi tipo Tornai a casa Feci pace con i miei genitori Però mi tolsi il dilatatore. Quindi sì Boh è stata una cosa che non rifare mi raccomando non fatelo E la ragazza mi chiede che scuola hai fatto? Finanze e marketing Però feci quella scuola giusto per prendere il diploma Perché in realtà non mi interessava di fare ragioneria Tutte quelle cose lì Penso che iniziare le scuole superiori a 14 anni sia presto Perché a 14 anni uno non sa cosa vuole fare nel futuro Vince, Esposito mi chiede Sapevi di arrivare a tutto questo? Allora adesso vi svelerò un aneddoto Io quando iniziai a fare video su YouTube Iniziai per pura passione ovviamente cioè, E adesso ancora continuo per pura passione Però quando iniziai Ero talmente preso male nel senso che dicevo sono un fallito non andrò da nessuna parte e mi dissi se mai raggiungerò i 100.000 iscritti quando mi manderanno il button dei 100.000 chiuderò il canale basta perché sono soddisfatto posso anche chiudere il canale youtube ma perché ai tempi dicevo tanto non ci arriverò mai invece poi in realtà ci sono arrivato il button mi è arrivato e sono ancora qui a fare video perché è una cosa troppo bella cioè è stata non voglio esagerare però la mia salvezza nella vita. Michela Spano Hai mai visto una tua fidanzata come un'amica prima di fidanzarti? PS salutami Allora sì con tantissime ragazze con cui sono stato Prima di fidanzarmi le vedevo semplicemente come amiche Poi in realtà si è riuscito ad abbattere la free zone e mi ci sono fidanzato Però tante volte invece mi è capitato anche che vedevo una mia amica come possibile fidanzata E in realtà poi siamo rimasti amici Fa qualche anno fa mi ero innamorato, perso della mia migliore amica Ed è rimasta la mia migliore amica Auri mi chiede, hai intenzione di farti i capelli rosa? No, va bene così, basta, basta tingerli Tanto detto. ogni volta che tingo i capelli dico basta tingerli ma poi me li ritingo Come ogni tatuaggio dico questo sarà l'ultimo ma poi mi ritatuo Quindi boh, magari si. Sì ele220304 inghietti fidenza resti mai con una fan? se sì, di che anno massimo mi saluti mi chiamo Elena allora non lo so una domanda che non lo so perché comunque c'è nel senso io vi vedo come persone normali cioè siete ragazze, quindi mi è capitato di incontrare una fan e magari di anche un rapporto d'amicizia quindi non la vedo più come fan ma come amica e a me sta cosa piace perché voglio a tutti i costi abbattere quella barriera che c'è tra me e voi tramite questo schermo piacerebbe conoscervi tutti e diventare Amico di tutte Se mi ci fidanzerei Non lo so Cioè dipende Perché comunque Se trovo una ragazza Che è interessante E mi prende bene Può essere Isaiah04 Mi chiede di chi hai preso Il colore degli occhi Sono stupendi Ti adoro Allora I miei occhi sono castani Poi sì Sotto il sole diventano verdi È una cosa strana Che ancora non ho capito Comunque Gli occhi castani Ce li ha mia mamma Quindi li ho presi da mia madre E gli occhi verdi Li ho presi da mio padre Però vengono solo Quando sono sotto il sole E neanche sempre A volte una cosa strana Allora Rochelle My Life Mi chiede come hai iniziato Ad avere la tua passione Per Youtube La mia passione per Youtube È nata a casissimo Sono andato al Games Week Nel 2013 E ho visto questi ragazzi Che facevano delle foto Con tanta gente E non capivo perché Perché Games Week È una fiera per videogiochi E io ero un nerd E ero andato lì Per provare i nuovi videogiochi E allora poi Sono andato anch'io a Vedere cosa stesse succedendo E c'erano questi ragazzi Che erano Youtuber Ho iniziato a seguirli Non sapevo proprio Dell'esistenza di Youtube Anche perché nel 2013 Ce n'erano ne davvero pochi Mi appassionai a uno youtuber in particolare che è Zoda che adesso va bene non fa più video adesso canta e tipo ho detto no ma aspetta voglio provarci anch'io ho provato anch'io a far video il primo anno è andato malissimo cioè tipo ho iniziato a seguirmi 2000 persone in un anno poi ho iniziato a andar bene e questa cosa mi appassionava sempre di più poi ho iniziato a fare gli eventi eh, la gente ha iniziato a fermarmi per strada la cosa mi sembrava assurda poi mi piaceva un sacco mettermi davanti a una telecamera parlare e sapere che ci fosse qualcuno dietro con la telecamera che mi rispondesse che mi dicesse sei perché io ai tempi avevo un sacco di problemi di autostima Mi ritenevo uno sfigato Ed ero uno sfigato Probabilmente lo sono ancora Però c'erano delle persone che mi volevano bene Senza neanche conoscermi E la cosa mi faceva davvero davvero stare alla grande E quindi niente È stata una cosa che si è evoluta nel tempo Fatima mi chiede Come è stato trasferirsi a Milano? Allora per chi non lo sapesse io abito a Milano Abito da solo Tra un mese faccio due anni che vivo a Milano È stata una cosa assurda Perché da quando avevo 14 anni Che sono venuto la prima volta in Gita con la scuola a Milano Vedendo Milano ho detto no io da grande mi devo trasferire qua E quindi è stato un sogno Davvero che si è avverato A me Milano piace un sacco Ed è stato bellissimo ed è ancora bellissimo tuttora E spero di continuare a vivere qua per tanto tanto tempo Forse Love mi chiede se tu avessi il libro Della tua vita in mano leggeresti il finale Allora non leggerei il finale Però leggerei magari qualcosa Tipo non so, non so vorrei sapere Cosa farò da grande cose così Se avrò un figlio Se si troverò una fidanzata cose del genere Andrei a leggere Però al finale no Mauro Marchese mi chiede Sei contento di essere diventato conosciuto per i tuoi fan? Sì, sono contentissimo Ogni giorno io vi ringrazio Perché siete davvero davvero fantastici E fantastiche Mi avete regalato un sogno Perché in fin dei conti Come dico sempre I video ve li guardate voi Siete voi che parlate ai vostri amici di me Siete voi che mi fate conoscere Quindi io vi ringrazio È tutto questo grazie a voi E sì, sono contento Perché essere voluto bene E avere così tante persone che mi seguono È bello Perché mi fa sentire accettato da così tanta gente e anche perché quando ero piccolo avevo pochi amici avevo poche persone ero uno che si chiudeva in casa a giocare la playstation faceva nulla avevo fatto anche un video subito bullismo nel senso ne ho passate di tutti i colori e invece adesso sono ricoperto di persone che mi vogliono bene e la cosa è bellissima sei mai stato bocciato a scuola chiede Enrico Costella per fortuna no non sono mai stato bocciato ma non sono stato neanche uno che andava benissimo a scuola ero nella media tra il 6 e il 7 a parte educazione fisica che avevo 10 Sempre Ricostella chiede anche, credi in te stesso? Allora dovete sapere che io sono una persona molto paranoica, cioè mi faccio paranoio su tante cose. E poi sono lunatico, cioè davvero sono una persona problematica. Quindi a volte sono convintissimo di me stesso, so che sto proprio bene, dico ok ce la faccio, ce la farò assicuro. A volte invece mi deprimo e dico no ma aspetta, no no io sono un fallito, cose così. Cioè sono un tipo lunatico e paranoico. Marty Todd mi chiede, fidanzato? No sono single, me la chiedete sempre ormai da mesi, da quando mi sono lasciato, mi sono lasciato oramai a giugno, siamo a settembre, e sì, mi sono lasciato, sono single, non trovo più nessuno. <ride> Capisco che non tutti ancora abbiano capito che io sia single Perché comunque tante gente mi segue su Youtube Non mi segue su Instagram Tanti mi seguono su Instagram Alcuni mi seguono su Youtube Poi ho sempre cercato di sviare questo discorso Ho sempre cercato di non parlarne Perché non mi piace parlare del, di, di queste cose Perché quando non ti conosce nessuno che, che non sei un personaggio pubblico Ok se ti lasci con la tipa lo dici ai tuoi amici bona. Invece quando sei seguito da 300.000 persone Lo dici però poi non lo, non lo sanno tutti E... È... 300.000 persone ti fanno domande Perché ti sei lasciato di qua e di là E quindi è difficile Ho sempre cercato di sviare questo discorso Perché non è bello parlarne non, non è che mi fa star bene parlarne Però sì mi sono lasciato Però sto bene Grazie che vi preoccupate sempre Ma sto bene Ho degli amici fantastici Ho voi Quindi è ok Grazie per l'interesse Poi tipo l'avevo detto solo una volta Su Instagram tramite una storia Poi non l'avevo più detto Non avevo più toccato questo discorso E siccome adesso sono passati un po' di mesi e continuate a chiedermelo, mi sembrava giusto avervi risposto Anche perché la, anche la mia ex ha risposto in un video, quindi bella Nadia, Reia, cosa provi per le tue fan? Mi saluti Sono la ragazza che ti ha portato l'ananas a Napoli Grazie mille per l'ananas Comunque quello che provo è amore Io vi amo e non sto scherzando, vi amo Non so cosa farei senza di voi, non so come farei senza di voi Cioè io davvero ringrazio tutte le persone che stanno guardando questo video Grazie perché state perdendo del vostro tempo per me Ragazzi Valentina mi chiede il tipo di ragazza ideale Non ho un prototipo di ragazza ideale ok Perché a volte mi è capitato anche di uscire con davvero delle belle ragazze Però che in realtà non, poi non, non mi piacevano Cioè quello che chiedo io la ragazza ideale Deve semplicemente volermi bene davvero per ciò che sono Accettarmi per quello che sono E perché è una cosa che bene o male mi è mancata che mi faccia star bene Che sia simpatica E che parli tanto Giù mi chiede Se hai male Cato un piede No Quindi con quest'ultima domanda Chiudo Se avete visto il video Fino a questo momento Quindi siete dei veri fans Commentate Hashtag Fino alla fine Vi ricordo che in descrizione C'è il merchandising Con magliette felpe Cappellini top Per ragazze Magliette unisex Tutto quello che volete C'è con Il marchio Petacolo Lasciate un bel mi piace Mi raccomando Seguitemi su tutti i social Che vi lascio in descrizione E Instagram Che vi lascio nel primo commento Comunque Giuseppe 3, 3, ti rimasto Barbuto noi ci vediamo al prossimo video un bacione ciao